possiamo accumulare e quando abbiamo una meta anche il deserto diventa una strada Amen. perché molte volte le strade passano per il deserto le strade passano per la tempesta le strade passano per la difficoltà però se abbiamo fede allora arriveremo alla meta Amen. e questa mattina dobbiamo parlare proprio di avere incredulità oppure avere fede che cosa c'era nella nostra vita? incredulità o fede? numeri capitolo 21 dal verso 16 al verso 18 dice così di là andarono a bere che il pozzo a proposito del quale il Signore disse a Mosè raduna il popolo e io gli darò l'acqua Fu in quell'occasione che Israele cantò questo cantico. Scaturisce pozzo, salutalo, salutatelo con canti, il pozzo che i canti hanno scavato, che i nobili del popolo hanno aperto con lo scettro con i loro bastoni. E dobbiamo essere allegri gioiosi, perché la gioia del Signore è la nostra forza. E quando abbiamo fede, niente ci può rubare la gioia. Perché il Signore vuole che la nostra gioia sia completo in mm. un giorno due persone si ammalarono e andarono in un ospedale e capitarono due retti vicini uno purtroppo aveva una malattia terminale mentre l'altro aveva una malattia che in pochi giorni si sarebbe ripreso però purtroppo fecero un terribile errore sbagliarono a mettere le cartelle e quindi quello che successe è che il medico andò da quello che stava bene prese aprire la cartella e disse mi dispiace non c'è più niente da fare ha soltanto pochi giorni di vita torni a casa passi gli ultimi tempi con la sua famiglia mette a posto le cose perché da qua a pochi giorni purtroppo sei andato e quest'uomo torna a casa inizia a piangere sette così male che alla fine entra in depressione e dopo pochi giorni lui invece andare da una persona che stava malata aprirla la cartella e gli disse perfetto le analisi sono uscite buonissime lei sta perfettamente bene deve soltanto riposarsi un altro due o tre giorni e poi quando è a casa e starà tranquillo quell'uomo si sentì così gioioso così risollevato così contento alla fine andò a casa e ha vissuto perché Spesso quello che noi crediamo è quello che ci succede. Così è successo a questi uomini. Quello che stava male ha creduto di stare bene è vissuto. Quello che stava bene ha creduto di stare male ed è, è morto. E questo è molto importante quello che noi crediamo. Incredulità o fede? Gesù ci ha insegnato a credere. Nel Vangelo Gesù ha sempre parlato della fede, del credere. Gli ebrei erano attaccati alla legge. Per loro il sabato era se Gesù non poteva neanche morire un malato di sabato, tanto che erano attaccati alla legge. Pensate che ancora oggi sono così. Se andate in Israele, di sabato chiudono le strade. Un giorno io ero di sabato in Israele e chiesi a un ragazzo di farmi una fotografia vicino al muro del pianto. Era un gruppo, il ragazzo ci fece mettere tutti quanti in posa. Mentre il per scattare la foto, si fermò e disse no, no, shabbat. Era sabato e lui non poteva fare il lavoro, quindi non ci poteva aspettare una foto. Ancora oggi considerate che il sabato conti i passi. Perché se superano una certa quantità di passi è lavoro, Altrimenti stanno rispettando il sabato. Erano così attaccati alla legge ma si erano dimenticati della cosa più importante, che era la fede. E molte volte anche noi siamo così, siamo così attaccati alla legge devo fare questo, questo non devo farlo non devo mettere la gonda lunga, non devo mettere il pantalone ci dimentichiamo la cosa più importante che è la fede. Marco capitolo 9 dal verso 17 al 19 dice così uno della folla gli rispose maestro ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto e quando si impadronisce di lui dovunque sia lo fa cadere a terra e gli schiuma, scrive i denti e rimane rigido ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. E Gesù disse loro, o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Poi avanti dice, spesse volte gettato, lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua, ma tu Gesù se vuoi fare qualcosa, avvii davanti a noi, aiutaci. E Gesù disse, dici se puoi, Ogni cosa è possibile a chi crede Ogni cosa è possibile a chi crede Questo è quello che Gesù ci ha insegnato Per questo è così importante credere Gesù ci ha insegnato molto sul credere Pensate che un giorno c'era Iario Uno dei capi della sinagoga Che aveva la figlia in fin di vita E quindi da a Gesù si putte a dire Signore per favore guarisci mia figlia e mentre stavano andando Gesù fu fermato da un inconveniente. Una donna con flusso di sangue lo toccò e Gesù si fermò e disse che è successo? Una potenza è uscita da me. Qualcuno mi ha toccato. E quella donna si fece avanti. Ti ho creduto che se soltanto toccavo la veste venivo guarito. E quindi questa donna ha avuto fede. Però nel frattempo la figlia di Iario è morta. E quindi sono andati a dire a Iario... Tua figlia è morta, non c'è più niente da la fare, lascia stare il maestro. Cosa dice Gesù? Gesù, dito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. Non gli aveva detto che doveva avere uno studio biblico, che doveva avere teologia, che doveva avere una filosofia. Non gli aveva detto fai un pellegrinaggio a Lourdes e vedi mia madre cosa ti dice. Gli ha detto semplicemente continua ad avere fede fede amè è molto molto importante quello che noi crediamo C'era anche Maria e Lazzaro sapete Gesù stava insieme con i discepoli non volevano informare che Lazzaro stava male e Gesù di proposito non va aspetta che Lazzaro è morto poi dice vicino e dice ma adesso possiamo andare perché Lazzaro sta dormendo e qualcuno diceva, ma se sta dormendo si sveglia? No, non avete capito, sta dormendo nel senso che caduto, Lazzar è morto, sta fatti in bagarelli e diceva, per fine di fede andiamo anche a morire con lui perché erano appena arrivati da una situazione di persecuzione. Da là, quindi dice, se torniamo là, questi ci uccidono, andiamo anche a morire con lui. Wow, che fede Però, quando Gesù arrivò lì, disse una cosa disse togliete la pietra però Marta disse signore egli buzza già perché siamo al quarto giorno che è morto e Gesù le disse non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio sembrava che tutto era finito erano quattro giorni che Lazzaro era morto, ormai non c'era più niente da fare per noi però se credi vedrà la gloria di Dio quindi dobbiamo credere in quello che Dio ci dice anche se quello che noi vediamo con gli occhi è tutto l'opposto io non so quale sia il tuo bisogno questa mattina però lo Spirito Santo mi sta dicendo questa mattina anche se i tuoi occhi vedono tutto l'opposto tu devi continuare a credere in quello che Dio ti ha detto perché se Dio ti ha detto una cosa lo devi credere è importante, è fondamentale Gesù ce l'ha insegnato perché se tu inizi a credere l'opposto vedi l'opposto e inizi a credere quello che tu vedi e non quello che Gesù ti ha detto allora ti succederà quello che tu credi proprio come è successo con questi due delle cartelle che stavano scorse se Dio te l'ha detto allora non lo devi credere Amen. però non basta credere lo devi anche dire Gesù in parte gli ha insegnato così, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di, di là e gettati del mare, se non dubita nel cuore suo, ma crede, che quel che dice avverrà gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete che le avete ricevute e le otterrete. Va bene? Quindi Gesù non dice soltanto di credere, eh? lui deve una cosa e credi, ma ti diciamo un'altra cosa, lui ti ha detto una cosa, dichiaro. ma io vedo tutto il contrario, ma io sto vivendo tutto il contrario, dichiaro. non basta credere, Gesù poteva dire se tu credi che la montagna si sposta, la montagna si sposta, no, chi dice alla montagna, montagna spostati e crede nel cuore, la montagna si sposta in no. cuore. Quando Gesù ci dice una cosa lo devi credere, ma lo devi anche dichiarare. Perché nella nostra bocca c'è il potere della vita e della morte. E molto spesso noi dichiariamo cose negative, dichiariamo il contrario di quello che Gesù ha detto. Gesù ha detto: Io sono colui che ti guarisco, a noi dichiariamo che siamo sempre malati e che non camminiamo mai. Gesù ha dichiarato nella sua parola che sarebbe stato sempre con noi e noi invece di credere dichiarare diciamo che Signore mi ha abbandonato Dio non è più vicino a me dobbiamo credere e dobbiamo dichiarare quello che Lui ha detto quindi se Lui lo dice anche noi lo possiamo dire infatti Ebrei 13 verso 5 e verso 6 dice così la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro siate contenti delle cose che avete perché Dio stesso ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò Così noi possiamo dire con piena fiducia, il Signore mi aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi di nuovo? Se Dio l'ha detto, noi lo possiamo dire. Se Dio l'ha detto noi lo possiamo credere. Amen. Se Dio l'ha detto noi lo possiamo dire. Quindi tu puoi dire Dio è il mio soccorso. Amen. Dio è il mio guaritore. Perché la Bibbia dice che Dio è il nostro guaritore. Dio è come mi profeti per la mia vita. Se anche mio padre e mia madre non abbandonassero, Dio non mi abbandonerà mai. Amen. Lui l'ha detto, tu lo devi dichiarare. I versetti di oggi ci dicono ancora una cosa in più. Se lui l'ha detto, lo puoi credere. Se lui l'ha detto, tu lo puoi dichiarare. Ma nei essere di oggi, lui l'ha detto, e noi lo possiamo anche cantare. Numeri 21 che abbiamo letto, dice andarono a bere. Il pozzo a proposito del quale il Signore disse a Mosè, radura il popolo e io gli darò acqua. E fu in quell'occasione che il popolo cantò questo cantico, scaturisci pozzo, salutatelo con canti. Amen. Dio lo aveva dichiarato con Mosè e loro iniziarono a cantare, scadurisci pozzo, scaturisci pozzo. Dio aveva detto, radura lì il popolo e io gli darò l'acqua Gli anziani avevano battuto a terra i bastoni. E il popolo aveva cantato, scaporisci pozzo e l'acqua era scordata. Se Dio lo dice tu lo puoi credere. Se Dio lo dice tu lo puoi dichiarare. Se Dio lo dice tu lo puoi cantare. Questa non era la generazione che era uscita dall'Egitto, già erano morti quasi tutti nel deserto. Sapete, quella generazione era una generazione incredibile, era una generazione che si lamentava. Dio l'aveva messo davanti alla terra promessa e loro dicevano ci sono i giganti non ce la facciamo torniamoci in Egitto Dio gli dava la manna e loro si lamentavano ma sempre manna e Dio gli dava la carne stavano nel deserto con la sete signore qua abbiamo sempre sete e Dio gli dava la era un popolo che si lamentava però qui stava iniziando a sorgere una generazione diversa questi non si lamentavano davanti a Dio e fu Dio stesso che dice, radunga il popolo, perché io gli darò acqua. A me? Questa volta cantarono, non si lamentarono. Quindi quando arrivò la polizia, i carri battivano i pastori, ma il popolo intero cantava, cantava. Pensate, 2-3 milioni di persone che cantavano: scaturisci il pozzo, scaturisci il pozzo, sgorga e l'acqua inizia a sgorgare. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo una cosa molto importante questa mattina non sappiamo quali sono i nostri bisogni cosa stiamo passando quali sono i nostri problemi dove abbiamo bisogno che Dio ci risponda che Dio ci dia acqua. però una cosa è sicura, possiamo fare due cose o continuare a lamentarci delle cose che Dio ha detto e non vediamo continuare a credere e dichiarare che Dio non lo farà e così succederà oppure continuare a cominciare a credere, a dire a cantare quello che Dio ha detto perché lui lo farà in entrambi i casi avremo ragione abbiamo ragione se ci lamentiamo e dichiariamo il male e abbiamo ragione se ci lamentiamo e dichiariamo il bene perché nella nostra bocca c'è il potere della vita e della morte. quindi questa mattina Dio ci sta dicendo ci vuole un cambio non ti devi lamentare Dio ti ha detto una cosa inizia a credere Dio ti ha detto una cosa inizia a dichiararlo Dio ti ha detto una cosa, inizia a cantarlo con gioia, perché la gioia del Signore è la nostra forza. È tempo di crederlo, è tempo di dichiararlo, è tempo di cantarlo, perché lui lo ha detto. Dov'è la nostra fede? Molte volte noi riceviamo perché diciamo di credere. Allora non ci sta la fede perché la fede non è solo certezza ricordate la fede è anche dimostrazione allora. sapete c'è un proverbio arabo che dice io credo in Allah però vedo il cammello tanti dicono di credere però poi nei fatti non credono mm. dov'è la nostra fede? spesso capita quando giriamo pregando nelle varie chiese io dico ai pastori mettete le mani sui malati, devi qual a volte mi me li metto a fianco e faccio vedere come si vengono come si vengono i malati e sempre spesso ci sta la stessa domanda tutti fanno la stessa domanda. e se non guariscono e io gli do sempre la stessa risposta e se guariscono come dice la Bibbia che cosa crediamo? la stessa cosa succede anche quando lo insegniamo sulla decima perché Dio fa prosperare la nostra obbedienza se noi siamo obbedienti a quello che Dio ci ha insegnato noi prospereremo e spesso le persone dicono, pastore, se poi Dio non mi fa prosperare, E se invece ti fa prosperare come dice la Bibbia, dov'è la nostra fede? C'è un bel esempio che si trova in secondo Colonico, capitolo 20, in cui c'è un re di Israele che si chiama Giosafat, che è minacciato da tre nazioni. Queste tre nazioni si erano unite insieme contro Giosafat. E a un certo punto Giosafat non aveva le forze per affrontare un esercito così grande. Quindi si strappa le vesti, inizia a dichiarare il digiuno, si mette davanti al Signore e iniziano a pregare e invocare davanti al Signore. E a un certo punto si alza un profeta e arriva la parola di Dio. Porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitate di Gerusalemme e tu ore Giosafat. Così dice il Signore. Non temere e non ti discommentare a causa di questa grande moltitudine, perché questa non è la vostra battaglia, ma è quella di Dio. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat disse, «Ascoltate, mio Giuda, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai Suoi profeti e trionferete» e dopo aver tenuto consiglio con il popolo non mise più anni ma stabilì dei cantori persone che cantavano non è quello che ho fatto guarda voi da tanti che vestiti con i palimenti sacri cantavano le lodi al Signore e camminando in testa all'esercito dissero celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno cominciarono a cantare, canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e contro quelli di Moab e di Monte Sei che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. Amen. Amen. Giuseppe disse credete ai profeti e poi ci Dichiarò, credete, credete, credete. E poi disse facciamo una cosa, davanti all'esercito non ci mettiamo le armi, mettiamoci le persone vestite bene da cantanti che devono cantare l'odio al Signore. Immaginate che esercito sta, immaginate l'esercito di oggi che ci sono i soldati con i mitra e davanti a tutti i cantanti, gloria a Dio, alleluia. <ride> Questa era l'immagine, vediamo davanti agli occhi. Dietro c'erano i cari armati, ma avanti c'erano le persone che lo davano il Signore. Gloria a Dio, alleluia. E mentre loro iniziarono a cantare al Signore, Dio stesso per loro, perché Dio aveva detto che la battaglia non era la loro. Era la sua. Amen. E loro hanno creduto. E lo hanno dichiarato. Amen. E lo hanno cantato. E Dio opera. Amen. Amen. Amen. Quindi questa mattina Dio ti sta dicendo, se io l'ho detto, credilo. Se io l'ho detto, dichiaralo. Se io l'ho detto, cantalo. Amen. Perché io lo farò. Perché la battaglia non è la vostra, dice il Signore. È Amen. la mia. Amen. Amen. Amen. E non finì qua perché fecero questa battaglia cioè in realtà non combatterono neanche se ci sono fra di loro praticamente i nemici e successe questo <coughs> è troppo bello verso 25 vicino per di sé parte la sua gente andarono a fare il bottino delle loro spoglie cioè arrivarono lì li trovarono tutti morti e quindi si presero i soldi che avevano lì le armi sentite tra i cadaveri i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze non le potessero portare impiegavano tre giorni a portare via il bottino, tanto che era abbondante. Il quarto giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore, per questo quel luogo è chiamato valle di benedizione, fino ad oggi. Voi, a me chiedono a fare i guai e si porta i diamanti nella tasca, chiedono a fare i guai e si porti i vestiti belli nella eh, addosso. Cioè Questi soldati erano stati così stupidi da portarsi loro dietro e tanto che se ne erano portato che un esercito intero ha dovuto impiegare tre giorni per prendere soltanto le ricchezze che c'erano per portarsi, a tal punto che quella valle ancora oggi si chiama la valle della benedizione, perché quando Dio combatte per te, Amen. lui ha pronto anche un motivo, Amen. e questa mattina ti sta dicendo se io l'ho detto credilo, se io l'ho detto dichiaro, se io l'ho detto cantalo. Io ponderò, tu entrerai in una an maniera così grande che non saprai dove ritirare la mia benedizione. Amen. E ci manca tempo per poter parlare di, di tanti altri che hanno cantato davanti al Signore. Hanno cantato quello che Dio ha detto. E hanno vinto le battaglie. Amen. Amen. Quindi questa mattina Dio ci sta mettendo davanti ad una scelta. Puoi fare due cose. O continuarti a lamentare delle cose che non vedi, continuare a credere e dichiarare tutto il contrario di quello che ti ha detto. Ti ho detto che lui mi guarisce, però il Signore non mi guarisce mai, sto sempre tale e qua, non cambia mai niente. Ti ho detto che mi avrebbe fatto prosperare, però io sto sempre senza soldi, non cambierà mai niente. E così succederà. Oppure vuoi credere a quello che ti ha detto, dichiararlo e cantarlo. In entrambi i casi avrà ragione. Sarà proprio come è successo a quei due nell'ospedale a quello scadendo le cartelle. Quello che hanno creduto, quello che è successo. Quindi decidi tu questa mattina cosa vuoi credere e a chi vuoi credere. Perché la grande battaglia si combatte qua. La grande battaglia si combatte nella nostra mente, c'è una battaglia per le nostre anime, per le nostre vite. E il nemico una cosa vuole uccidere la nostra fede facci vedere tutto il contrario di quello che Dio ha detto ma veramente Dio ha detto che se prendi questo frutto morirai ma quando male e invece di credere a quello che Dio ha detto Adamo, di dichiarare quello che Dio ha detto a te, di cantarlo e facciare il diavolo, Dio ha detto che no, ha creduto a quello che abbiamo ha detto e quello che ha creduto è quello che è successo se credi vedrai le promesse di Dio e quindi vogliamo iniziare a credere Sai un giorno Dio disse, Gesù disse a una persona, credi che io posso fare questo? E quest'uomo disse, Signore io credo, però soffriene alla mia incredulità. Amen. Siamo fatti di carne, siamo deboli. Dice questo, veniamo meno nella fede. Quindi questa mattina vogliamo avere un momento per adorare il Signore. E per dire, Signore io credo, però sovviene alla mia incredulità. Amen. Amen. Amen. Vogliamo lottare, ci vogliamo la fare in piedi. Lo vogliamo lottare, vogliamo adorare.